www.mauriziopoli.it, questa è la settimana della Global Money Week 2023, gestisci il tuo denaro e semina il tuo futuro, plan your money and Plant your future. Come Maurizio Poli e Giuseppe Miondelli, educatori e consulenti finanziari, anche quest'anno abbiamo aderito all'iniziativa del Comitato per l'Educazione Finanziaria. Ci sostengono e ci aiutano in questo percorso del settimanale Mondo Barano, nella rubrica Risparmi e Finanza, dove venerdì 26 Inzi, usciremo in tutte le edicole su questa tematica del gestisci il tuo denaro e pianifica il tuo futuro e eh no e semina il tuo futuro importante semina il tuo futuro e lo stesso venerdì sempre nel broadcast televisivo Cremona 1 canale 19 il programma si chiama ore 12 saremo presenti per parlare di queste tematiche quindi seguiteci questo venerdì 26 su Cremona 1 e in edicola con Mondo Padano alla prossima e buona educazione finanziaria a tutti!